Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi apriamo insieme il calendario dell'avvento di Douglas. Allora, è quello multimarca perché ne ha fatti diversi: ha fatto quello ed è come, come il suo solito: skincare, make up, accessori, uomo. Ma li abbiamo già visti gli anni scorsi e abbiamo detto: basta. <coughs> Aiuto! Allora, questo qui è quello multimarca, quindi quello prestante. Eh, dietro c'è lo spoiler quindi non leggetelo vi dico subito il prezzo che è di 59,95 sì, me lo sono scritta e vi dovrebbe avere prodotti per un contenuto di 350 euro sarà vero? ma lo scopriamo subito allora, vediamo come si presenta così carino bene noi lo appoggiamo qui le caselle sono belle grandi quindi si dovrebbe vedere bene i numeri è molto carino il calendario su, tutto con i pacchetti rossi numeri dorati ok e, come sempre io adesso inizio ad aprirlo con voi quindi se non volete sapere di spoiler ma solo le mie considerazioni finali dovete andare a questo minutaggio qui dove non vi mostro niente di spoiler quindi mi sarò già anche se ho fatto degli swatch pulita tutto messo via tutto ve ne parlo e basta quindi sembra che ho 50.000 kg di pancia è tutta fugnone, eh, ok iniziamo chi non vuole il spoiler smetta di guardare e vado al minutaggio per tutte le altre iniziamo allora intanto la casella numero uno, eccola qui ed iniziamo con oh, mi piace già perché questa è del Sol de Janeiro Brazilian Boom Boom Cream la conoscevo già e mi piace molto ehm, questo è un 25ml vi ricordo come sempre che sotto fino a 5ml sono campioncini, sopra sono travel size, penso che sia chiusa se ricordo bene ma è fantastica, è assolutamente fantastica, poi adoro questo profumo quindi se riuscissi a chiuderla la metterei via ok, andiamo alla numero 2 ok, qua partiamo già con un allora, questo è Dr. Dr. Barbara Starm, è un glow drop, ok, made in Germany. Quantità? Che se è una cosina così, deve essere super luminosa queste gocce. Non c'è scritto, quindi ok. Ma io volevo vedere. Ah, sotto, io il calendario li smonto normalmente perché così non mi perdo. Sotto c'è scritto ed è che cosa fa, sia in inglese che in tedesco. Ok, allora comunque proviamo questa, su queste gocce illuminanti. Dio! Se riflette la luce un po' illumina però ok 3 è bella grande uh, nella 3 troviamo della real technique neon dream è una spugnetta per il make up vedo di aprirla perché ha la forma un po' diversa dalla classica spugna della real technique mi piacciono perché sono super compatte queste. E neon. Quindi è verde. Particolare però. Mi piace. Assolutamente. E non so come appoggiare i prodotti. Perché secondo me tra un po' vi stancherete di vedermi aprire il calendario in questo modo. Le appoggiamo qui. Che dite? Senza perderli Ok. 4. Ecco la qua se la mai la troverò posso appoggiarlo così vi offendete molto perché così vado un po' più liscia nella 4 troviamo one, two, three il patch per gli occhi all'acido ialuronico una confezione con due patch e ci sta ci sta, mi piace mi piace conoscevo questo marchio ma mai il patch quindi sono curiosa di provarli 5 eccola ok e troviamo della pacifica vegan, vegan collagen overnight recovery cream una crema notte rigenerante 20 ml Vediamo come si presenta. Dobbiamo togliere il tappino. Alcuni brand proprio non li ho mai sentiti, altri sì. Bello anche da provare così, in questo modo. La crema è questa. Bella ricca, ma non troppo pesante. Un mm? profumo delicatissimo. Okay, andiamo con la 6 dove sarà la 6? eccola qui ok nella 6 troviamo un profumo di Ariana Grande mm, mini size ovviamente non amo i profumi immagino che questo sia fatto esatto, col tappino così perché bisogna andare a prelevare e non amo neanche questo profumo sinceramente ma sapevamo che avremmo trovato dei profumi quindi guardavo, no, era un pezzo di colla non, non era graffiato ci sta, queste miniaturine per chi fa la collezione ci stanno io avrei preferito quello con lo spruzzino ma è un problema? No, perché lo travaso in uno con lo spruzzino <ride> quindi nessun problema Guardate che questo però l'appoggio delicatamente e siamo alla 7 eccola mi vedete sempre girata allora la sette abbiamo l'IA water per cos'è? color nude è uno smalto? nude? colore è questo mm. allora gli gemalti me ne faccio poco però comunque sia sì, ah, ok water permeable cosa vuol dire? 11 ml comunque è un full size ok, allora andiamo avanti con la 8 sapete perché non amo i, i gli smalti nella 8 troviamo di dottora Ushka Revitalist Mask maschera rivitalizzante per il viso per il viso la confezione è un 10 ml Prodotto è questo e dentro c'è tanto di foglietto illustrativo che ehm, se riuscite a trovare maschera revitalizzante trattamento intensivo rassodante e affinante per ogni condizione di pelle, ok allora andiamo a vedere la questa benedetta maschera che è piccina. Eh, però ah, per qui. se è chiusa, non apro perché di maschera ne ho tante esatto, però ci sta. Per conoscere un prodotto questo sicuramente ci sta. 9. Non è che non mi interessino i prodotti che quindi li butto e che bisogna andare in fretta perché sennò voi questo video non finisce più. 9. C'è un profumo che non riesco ad estrarre ma l'ho estratto ed è il... Oddio, per donna da 10 ml. Abercrombie Fitch away sinceramente mai sentito ma questo ha il vapo quindi va vapiamo molto dolce molto dolce non è tra i miei preferiti però almeno ha il vapo il vaporizzatore e quindi andiamo alla 10 senta adesso che è molto dolce la 10 è piccina però sapete, sta arrivando adesso una nota fruttata. Può essere 10 Anna Yeke, 3 ml, mascara volume intenso, nero piccino ma ok. Vediamo l'applicatore. Ok, questo ci piace. Da provare. Si sta proprio arrivando. Sapete che adesso dico niente male, niente male. Ci ho pensato, mi piace. Eh, 11. è un po' dolce per i miei gusti però mh, la 11 è bella grande e abbiamo all'interno scusate <ride> che la allora Apricot Smooth Criminal Facial Pod è un pad in silicone per applicare sulla fronte Ok, ma perché? Per le rughe di espressione della fronte ed è riutilizzabile, lavabile e riutilizzabile fino a 30 usi, ok? Con acido diuronico. Ma sapete cosa? Sono curiosa di provarlo. Questo assolutamente. Aspettate, che ne mentre appoggio anche questi due prodotti? Tutto qui. Allora 12. Dove sarà? Eccola qui. E la 12. Abbiamo Teology, che ci piace, almeno a me piace. Peach Tea Hydra Cream, quindi una crema idratante, con tè alla pesca. No. Blu tea infuso, ialuroni um, calci e probiotici. Tè blu. Ok, con tè blu. Proprietà non si sanno 30 ml la crema è questa per il viso chiusa ma questa la apriamo perché sono curiosa e per il viso vero si sì, illuminante mm, ha una bella texture ha una bella texture la sto abbastanza velocemente profumo sotto una nota di te sotto una nota di te ci piace ok e andiamo alla 13 lancaster lancaster e eh, pare 365 siero eh, rughe ride eclat e illuminante vediamo. ecco questo è un bel formatino cioè. questo è un bel formatino da 10 ml ah è proprio un siero fatto così ok fatto così uh bello bello si stende bene si assorbe abbastanza velocemente piacevole anche da massaggiare profumo delicatissimo un po sento ancora profumo di quel profumo di prima ma ce l'avvisiamo bene bello già assorbito piace piace piace piace 14 bella grande e troviamo Live di Boss Ugo Boss, 35 ml, crema mani e corpo profumata, bel formato, buon profumo. Ci piace questo assolutamente. Poi, cavolo di Ugo Boss, cioè. 15 eccola qui e abbiamo di Anna Yik che avevamo già trovato per qualcos'altro, Ultra Time, crema ridensificante anti rug utile 15 ml, quindi un full size. Ok, la crema è questa qui, scusate non ve l'ho mostrata ed è questa è più adatta la sera perché è davvero molto corposa ma noi avevamo quasi bisogno di crema mani e quindi ce la diamo per le mani al massimo mi ridensifica le mani in tutto questo, mentre me la spalmo dobbiamo cercare la 16 che è qui ok l'ho distrutto ma non c'è problema Aveda che conosco mi piace molto, Botanica Repair questo è un trattamento senza risciacquo da applicare dopo il, dopo lo sciacquo Mm, mi piace mi piace, non so neanche se è aperto o no se è aperto sì. Esatto, esatto è buono, funziona bene lo applico solamente sulle lunghezze sulle punte Ed ehm, dopo lo massaggio un attimo e poi va, procedo all'asciugatura mi piace e funziona quindi per adesso altri due prodotti che mi piacciono cosa questo rumore? niente di che allora 17, io c'ho ancora questa crema super nutriente nelle mani lunga molto lunga ok è un pennello di zoeva ed è un pennello angolato è il numero 3 eh, per sopracciglia o eyeliner sottile ed angolato utile, quando ho letto nella perché fuori ci sono scritte alcune alcuni brand, quando ho letto Zoeva speravo nella palette ma anche il pennello ci va bene comunque sia è un full size di pennello e i pennelli di Zoeva sono molto validi, 18 bella grande infatti è una maschera star skin famosa ah ok, una maschera labbra con in, uh, in biocellulosa rimpolpante e idratante soprattutto quando testo molti rossetti questi dopo fanno sono una salvezza mi piacciono molto perché si stendono e così, li lascio agire finché mi ricordo 15-20 minuti funziona e mi piace 19 l'ultima con il numero davanti è ecco quella piccina Esci, esci amico, esci, ok, e Lauder, questo è l'Advanced Night Repairing, mi piace, mi piace molto, la quantità è un 7 ml, il poco in più per eh, fare in modo che non sia un campioncino, io ho le mani talmente cremose che non riesco più ad aprire niente quindi adesso andiamo con saliettina zuccante anche se non c'è make up, ma mi ha fatto qualcosa di make up per adesso? sto guardando il mascara, la spugnetta poca roba make up, ma va bene magari la proveremo dopo, allora Ah, proprio così Vabbè. è tipo esatto me lo ricordavo è tipo un, un olio da notte però non unge la pelle neanche quella mista mi piace a me è sempre piaciuto multi recovery completo mi piace e poi ragazzi cioè, costa tantissimo quindi il fatto che sia un piccolo cancino è da provare 20 la prima col 2 cosa abbiamo qui che è bello grande pharmacy green clay makeup ah un balsamo struccante da 50 ml oh questo mi, pia mi può piacere mi piace non lo so non l'ho mai provato eh, è un balm struccante che visto che ho quasi finito il mio questo qua lo metterò subito alla prova perché mi piacciono soprattutto per la doppia detersione questo mi, mi piace con papaya mm. ok questo mi piace assai e andiamo alla 21 piccinissima ma magari c'è qualcosa di interessantissimo allora Dottor Suzanne Von Schmiedenberg, perdonatemi, il Carnosin Anti-Age Cream per pelle secca, 15 ml, è questa qui, chiusa ma noi la apriamo perché sono curiosa, molto compatta e quindi sarà anche molto idratante. Profumo di Nivea mi ricorda tantissimo la Nivea. Mai provata? Mi piace da provare sicuramente. 22... La crema sta girando, non volevate mica un video serio da me, no? Nella 22 c'è qualcosa, ah sì, ok, non mi piace. Eh, Rosenthal, sono aspettate perché qui non capisco se è colla a caldo, si sì, colla a caldo le pietre Gua sha. carine pratiche da massaggiare non mi piacciono però non, non, non sono adatte a me però sento gente che le, le utilizza e che le si trova anche molto bene quindi perché no, questo è un full size ma lo appoggio delicatamente 23 ma siamo arrivati alla fine? si, sì, 23, 24 23 ok Uh, Jeffrey Star, ah ok Razor Blade, un ombretto Jeffree Star, effettivamente un'esclusiva Douglas ah ok, è un Refill però non so neanche se fai gli ombretti mono vediamo questo wow. l'argento c'è Argento, cioè, sotto le feste l'argento ci può stare. Pur Star per vedere anche come si comporta, avrei ma preferito magari un altro colore. Loro non c'era loro? L'argento è un po' difficile da portare, <coughs> ma ehi, non ci lamentiamo. Va benissimo. È Jeffree Star. 24. Ultima casella ed è piccina, ma nella casella piccola c'è il vino buono? No, a caso c'è il prodotto buono? Non lo so, andiamo a vedere ok, MCM, immagino che sia un profumo, allora sì, MCM è un marchio di borsette, ecco perché, scusatemi eh, ma questa ha la forma di una borsetta, di uno zainetto, di uno zainetto. carino, ok, sempre fatto così, ma questa è la collezione, deve essere molto carino È più nelle mie corde perché è un pochino più mh, forte quindi quasi maschile buono buono da collezione sicuramente molto carino e forse forse forse avrei o oh, magari costa tantissimo e quindi non lo so non sono una grande esperta di profumi perché ne preferisco altri ma allora a questo punto avrei messo già affrestanti nella 24 ma va benissimo lo stesso c'è prodotto oro c'è prodotto argento e ok Adesso io direi che mi pulisco, appoggio questi, ci strucchiamo e facciamo anche il commento per chi non ha voluto vedere il video assieme a noi. Dunque, pronte? Aspettate? Ed eccoci qui. Allora, se eh, siete arrivati direttamente qua dal minutaggio perché non volevate spoiler, eccoci qua. Calendario finito, quindi posso semplicemente parlarvene allora, effettivamente fuori c'è scritto un qualche marchio ed è, ci sono tutti valore superiore a 350 euro? non lo so, sinceramente perché tanti marchi non li conosco ma altri sì e vi posso dire che sono tranquillamente molto belli allora, un calendario che mi è piaciuto effettivamente mi è piaciuto per il prezzo che ha mi è piaciuto perché sono tutti mini size però ci sono prodotti per il viso, per il corpo ed eh, per i capelli del make up abbastanza inclusivo c'è, se lo volete sapere o no, uno smalto quindi se non amate i prodotti, gli smalti ad esempio come a me perché non li uso, gli smalti classici, tranquillo è solo uno ed eh, mi è piaciuto, poco altro da dire finalmente un calendario che per me vale il prezzo oltretutto ho visto eh, alcune ragazze che lo pubblicavano online ed è scontabile ogni tanto quindi magari tenetelo d'occhio dato che siamo ancora in periodo di tempo tenetelo d'occhio perché il prezzo è scontabile anche quindi invece di 59,95 ancora meno che va ancora meglio spero sia soddisfatto delle mie aspettative mi piace, eh, mi è piaciuto sapere voi nel caso se voi l'avete provato e avete provato eh, e avete, avete provato se vi interessa se vi incuriosisce se l'avete già preso altri anni se o prenderete anche quest'anno fatemi sapere tutto e niente io spero sia stato utile avete un po' di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video ciao